Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video. Nella gestione dell'impianto piscina, lo scarico dell'acqua clorata è un'operazione da svolgere periodicamente, per esempio quando si effettua il controllavaggio dei filtri, oppure quando per qualche motivo dobbiamo svuotare completamente la piscina, Sostituzioni di componenti guaste, cambio di liner, pulizie straordinarie, eccetera. Come potete gestire questo aspetto al meglio e senza rischiare di incorrere in inutili sanzioni? Vediamolo insieme. In Italia, come tutela contro l'inquinamento, lo scarico delle acque è regolato dalla legge numero 319 del 1976, norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e dal più recente decreto legislativo 152-99, che stabilisce che ogni scarico deve essere autorizzato dagli enti competenti. Quindi, in base a queste norme, in che modo deve essere scaricata l'acqua clorata? Per aggirare qualunque dubbio, possiamo ragionare tenendo conto che l'acqua clorata della piscina è da considerare inquinante per cui deve essere trattata prima di essere scaricata. Infatti, la legge stabilisce che non si può scaricare in fognatura, sul suolo o in acque superficiali, acqua contenente una percentuale maggiore di 0,2 ppm di cloro. È necessario, dunque, prevedere un sistema che abbassi efficacemente i valori di cloro presenti nell'acqua al livello richiesto. Per far questo ci sono essenzialmente due modi. Attraverso la decantazione dell'acqua in vasca di accumulo, o più semplicemente con un sistema in linea. In descrizione trovate il link dell'articolo del nostro blog in cui vengono spiegati nel dettaglio questi metodi.